good in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo semplicissimo smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato green per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il big ball se ricorderete l'avevo utilizzato per creare il maglioncino hop e mi era avanzato un gomitolo che ho deciso di sfruttare per poter realizzare appunto questo smanicato il mio gomitolo era iniziato e quindi di quello che mi è rimasto eh, ho realizzato lo smanicato e me ne è avanzato veramente pochissimo ma se voi acquistate l'intero gomitolo Mitolo, potete farci anche delle bellissime maniche a tre quarti, ma forse uh, sì, forse per una taglia S maniche lunghe. Sì, per una taglia MOL, una manica a tre quarti, con il quale um, potete sfruttare questo smanicato anche in piena primavera con un sotto un bel top. Io in questo momento lo smanicato, lo sto indossando con sotto l'ubetto, ma ho intenzione di utilizzarlo anche con sotto una bella camicetta. Uh, vi ricordo, come sempre, che in descrizione vi lascerò il link al sito Intanto con i filati di cui potete trovare il mio stesso filato, ma non questo colore perché purtroppo è già terminato ma ce ne sono veramente tantissimi c'è l'arancione, c'è il grigio eh, c'è il m, lilla c'è il blu, eh, c'è il m, rosso, no? Forse mi sembra che anche il rosso è finito, sicuramente è finito il corda però veramente ci sono tantissimi altri colori che potete sfruttare e utilizzare anche per poter dare a questo smanicato, nonostante sia un smanicato in lana, ma lana comunque sottile un tono comunque primaverile quindi un bel arancione, un bel giallo Uh, un bel lilla sono decisamente dei colori molto molto primaverili che quindi con sotto un lupetto sotto una bella camicetta verrà veramente un look particolare e carino molto molto semplice per poter realizzare questo smanicato io ho utilizzato un uncinetto del 3,5 ed è semplicissimo come potete vedere sono soltanto delle strisce con dei ventagli e delle um, Catenelle di cui io ho fatto 3 catenelle, ma come vi dirò anche nel video tutorial, potete fare anche meno catenelle quindi soltanto uno o due, se volete la lavorazione più chiusa. La particolarità di questo smanicato è nella parte superiore. Io ho lavorato separatamente una volta arrivata gli scalfi, le due parti avanti per creare questa sorta di apertura a cui poi ho fatto passare un cordoncino per poter chiudere o aprire la mia, um, la, la mia apertura sul davanti, diciamo che così chiusa mi piace solo un eh, lupetto mentre la lascerò molto più larga quindi farò la, stringerò molto meno il cordoncino quando sotto indosserò una bella camicia quindi qualcosa in modo che risalti comunque la lavora la, il capo che indossiamo anche sotto quindi veramente è semplicissimo da fare vi porta via poco tempo e io vi consiglio anche se la volete fare proprio versione primavera o versione eh, canotta da poter usare in estate di utilizzare un filato come la diva o, o anche come il caspa che abbia Appena arrivato e anche lì ci sono dei colori, uno più bello dell'altro, io sto già lavorando un colore ma sto facendo un cardigan top-down, quindi questo spoiler. Uh, però quindi dicevo: potete realizzare uh, questo smanicato con uh, i filati che vi sono avanzati dei diversi progetti. Quindi, casomai, fanno anche variando i colori. Um, se vi sono avanzati dello stesso filato dei colori diversi quindi potete veramente sbizzarrirvi a creare questo progetto con i filati che vi sono rimasti oppure potete optare come vi ho detto direttamente a fare una versione primaverile e in quel caso o estiva in quel caso io vi consiglio o una microfibra sottile o un bel cotone e come sapete sul sito ne trovate tantissimi con tutti i colori a disposizione detto ciò spero che questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o se non mi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 per realizzare la maglia io uno smanicato, io utilizzerò il filato big bull, se ricorderete mi era avanzato un gomitolo, perché ne ho usato pochissimo quindi un gomitolo grosso a 250 grammi dalla precedente maglione che ho chiamato maglioncino OP. quindi ho deciso di utilizzare questo filato e creare appunto uno smanicato lavorerò con uncinetto del 3,5 e io ho montato 126 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6, però mi raccomando questa volta per il per il tipo di collo che di scollo che io ho intenzione di fare sul davanti, vi dico che chi deve mettere um, delle catenelle in più, quindi una taglia se una taglia M, una taglia L, di andare a montare un numero di, dispari di eh, motivi. Io mettendo oh, 126 catenelle su un motivo di 6 monterò quindi 21 motivi e io direi per una taglia M andate a montare 27 o 29 motivi quindi andate a montare sempre di 6 catenelle ma fate in modo di avere sempre un numero dispare di motivi se volete avere lo scollo sul davanti come l'ho realizzato io stessa cosa quindi tra una glia l andate a realizzare 31 motivi quindi un 6 per 31 e vi viene il numero delle catenelle da montare in modo tale che davanti avrete anche voi lo stesso scollo che avrò io detto ciò quindi ricordatevi multiplo di 6 cercate di non fare 6 12 ma di fare 6 18 in modo tale da avere un 18 catenelle in più in modo tale da avere o un motivo o due motivi in più a seconda comunque della taglia che dovete fare detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo e unico giro infatti sarà sempre il solito giro che andremo a ripetere una lavorazione molto semplice che ci permetterà di utilizzare i filati che ci sono avanzati da questi progetti fatti durante l'anno l'anno no diciamo durante l'inverno e quindi montate le nostre 126 catenelle possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare scusate sto cercando di prendere il filo eccomi 3 catenelle che sono la sua prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro altre due maglie alte una e due 3 catenelle una due e tre salto 5 catenelle di base una due tre quattro cinque entro nella sesta e ricomincio da capo quindi entro nella sesta e di vado a fare due maglie alte una e rientro 2 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro altre due maglie alte una e due 3 catenelle una due tre prendo il filo salto 5 catenelle di base entro nella sesta e ricomincio da capo quindi vado a fare 2 maglie alte 1 2 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare altre 2 maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo saltando 5 catenelle devo fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima e adesso come vi ho detto questo è il giro che andremo sempre a ripetere quindi andremo a fare delle maglie bassissime all'interno dell'archetto di 2 catenelle e a questo punto facciamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra catenella, 2 catenelle di separazione, rientriamo altre due maglie alte 1 e 2, in questo filo proprio lo nasconde, va bene. 3 catenelle 1, 2 e 3 e andiamo direttamente nell'archetto del ventaglio successivo a fare di nuovo il nostro ventaglio. Quindi 2 maglie alte. 2 catenelle, rientriamo altre due maglie alte. In questa maniera. Allora, noi stiamo iniziando da sotto. Vi dico già se avete molto seno e vi accorgete che la lavorazione sul seno vi stringe un po', o andate ad aumentare le catenelle, quindi da 3 passate a 4, o passate a lavorare da un centro il 3 e mezzo al 4, in modo tale che superato poi l'altezza eh, del seno potete tornare a lavorare con l'uncinetto iniziale oppure tornare a stringere facendo di nuovo le catenelle che avete fatto all'inizio queste se avete un seno grosso e quindi eh, diciamo che lo volete un po più morbido sul seno non troppo aderente per il resto comunque come vi dico sempre quando avete preso le eh, misure dovete cercare di prendere dove avete la parte più, più grossa quindi o i fianchi o il seno detto ciò io continuerò a lavorare questo giro vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro per arrivare agli scalfi poi dividere, divideremo la partita la parte avanti e la parte avanti verrà divisa ulteriormente per creare uno scollo molto semplice ma molto carino dunque sono arrivata all'altezza degli scaffi. io ho lavorato ripetendo il motivo per 30 volte quindi 30 volte il mio motivo e adesso sono andata a mettere i marcatori per poter mettere i marcatori ho contato i miei ventagli e ne ho un totale di 21 e ne ho messi 10 uh, dietro e 11 sul davanti andando a mettere quindi il mio ventaglio tra il, primo ventaglio, il mio marcatore tra il primo ventaglio del davanti e il primo del dietro e stessa cosa da quest'altro lato facendo 11 di Avanti 10, dietro mi raccomando: se avete un numero pari potete dividere mettendo per esempio 10 e 10, ma se avete un dispari, quello dispari va sempre sul davanti. Detto ciò, posso, possiamo andare a vedere come fare poi la parte avanti. Come sapete, ho intenzione di fare uno scollo sul davanti in questa maniera vi dico già io andrò a lavorare sui primi sei motivi e farò la stessa cosa da quest'altro lato quindi mi troverò che al sesto motivo io avrò due volte all'interno due ventagli. questo è per chi come me ha un numero dispari mentre se avete un numero pari dovete lavorare tipo ne avete 10 lavorate su cinque motivi e 5 motivi da quest'altro lato in modo tale da avere comunque l'apertura però a voi avete un'apertura normale perché non dovete andare a lavorare come noi il Primo venta, l'ultimo ventaglio da entrambi i lati nel nostro sesto ventaglio. Quindi ripetiamo. Io adesso vado a lavorare normalmente la mia lavorazione. Quindi vado a fare delle maglie bassissime e vado a fare il mio primo ventaglio. Devo dividere i ventagli sul davanti giusto la metà. Nel mio caso dovrei non posso perché ho un numero dispari. La metà sarebbe 5 da un lato 5 dall'altro, e quindi ho il sesto che posso o lasciare libero quindi non andare a lavorare, o fare come farò vedere io eh, quando inizierò a lavorare anche da quest'altro lato per adesso. Continuo a lavorare i miei ventagli normalmente. Quindi, le nostre solite 3 catenelle maglia alta 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. 3 catenelle di separazione e vado a lavorare normalmente questo fino ad arrivare al nostro sesto ventaglio. Mi raccomando, chi ha dei ventagli pari deve solo dividere a metà da sul davanti due ventagli, i due gruppi di ventagli, quindi nel caso ne avete 10, 5 da una parte e 5 dall'altra e lavorare solo esclusamente sui 5 da un lato, fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera, arrivo fino al sesto, poi vi farò vedere naturalmente come girare la lavorazione e tornare a lavorare il nostro motivo. Per lavorare il mio ultimo motivo, quindi ne ho lavorati 5, sto per fare il sesto in questa maniera, lavorando sempre il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre due maglie alte. Quando poi andremo a lavorare quest'altro lato. Lavoreremo sempre 5 ventagli liberi e l'ultimo ventaglio lo andremo a fare all'interno dello stesso ventaglio e poi lavoreremo tranquillamente i nostri sei ventagli. Però questo è per chi ha come me un numero dispari, chi invece ha un numero pari si fermava al 5 e anche da questo lato e poi continua a lavorare normalmente come facciamo noi adesso. Quindi ci dirigiamo con la lavorazione e con delle maglie bassissime andiamo a lavorare di nuovo il nostro ventaglio quindi 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta un'altra maglia alta 2 catenelle rientriamo altre due maglie alte e lavoriamo questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle naturalmente come sempre io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo questo è solo sul davanti dietro lavoreremo tutto un pezzo quindi senza scollo lo scollo lo facciamo solo sul davanti il dietro verrà lavorato normalmente una volta arrivato comunque all'altezza delle spalle io poi dopo naturalmente quando inizio a lavorare questa parte vi faccio vedere qui come è venuto una volta arrivata alle spalle li andremo a cucire non cuciremo, a cuciremo tantissimo in modo tale che sul davanti cadrà un po' la lavorazione eh, dello, di questo mh, collo scollo che stiamo facendo e poi occuperemo delle maniche dunque io ho ripetuto il giro per 12 volte vi alzo un po la maglia per farvi vedere qui vedete qui era dove avevo la maglia l ventaglio che mi separava i 5 di qua 5 di qua e quindi io lavoravo nell'ultimo e vedete come sono andata a lavorare ho fatto la maglia alta nell'ultima sesta, il ventaglio nell'ultimo sesto ventaglio: stessa cosa quando sono andata a lavorare da quest'altro lato e ho ripetuto i motivi per 12 volte, cioè quindi il giro per 12 volte, e ho fatto la stessa cosa anche dietro. Poi sono andata a cucire le spalle che ho cucito unendo soltanto due ventagli sia da questa parte che da quest'altra parte per concludere la mia maglietta ho fatto una lunga catenella una lunga fila di ehm, catenelle circa 300 o 310 adesso non mi ricordo più che ho fatto poi passare qui sul davanti vi faccio vedere meglio eccomi per poter creare questo sorta di laccetto che mi permette di stringere o di allargare la mia maglia sul davanti e per farlo passare è stato semplicissimo. Sono partita dal basso e saltavo quindi sono entrata nei primi due ventagli separati. Ho saltato i secondi, sono entrata nel terzo, ho saltato il quarto, sono entrata nel quinto, e così via. E voi potete fare la stessa cosa quindi vedete, così come ho fatto, passare i miei l'accetti ad incrocio. Questo, per, come vi ho detto, per poter chiudere, o fare quindi un fiocchetto e chiudere del tutto, ottenere aperta e quindi con i laccetti che scendono, la mia maglietta. Non farò alcun tipo di bordino laterale, perché mi piace questo che si è formato con i ventagli lateralmente e anche in alto. Quindi, io posso dire che il mio smanicato è terminato.